Grande pace e benedizioni a tutti quanti voi carissimi studiosi qui al messaggio dei tre angeli. Stiamo continuando il nostro studio sulla seconda bestia di Apocalisse 13 che oltre a fare prodigi, segni miracolosi, avrebbe persino fatto scendere dal cielo fuoco, fuoco. E abbiamo visto nell'ultimo studio, nell'ultima presentazione assieme, prendendo esempio dall'esperienza di Elia in passato, il vero profeta di Dio, che far scendere fuoco dal cielo significa di fatto operare un grande risveglio religioso nel popolo di Dio. Ma questa seconda bestia, questo falso profeta, questi protestanti che abbiamo visto essersi allontanati dalla parola di Dio, protestanti apostati, che cosa faranno? Faranno persino scendere fuoco dal cielo. Ma questo è un falso fuoco, un fuoco profano, un fuoco estraneo, non un vero risveglio religioso, ma porterà a un falso risveglio religioso nell'umanità, ingannando e seducendo gli abitanti della terra ad adorare un falso Cristo, l'anticristo. Abbiamo visto l'esempio e l'esperienza di Elia, ma in questo caso, tratto dall'Antico Testamento, ma in questo caso vogliamo prendere un altro esempio, un'altra esperienza tratta dal Nuovo Testamento questa volta. E questo è l'evento che ha a che fare con l'esperienza della Pentecoste. Ci ricorderemo il giorno della Pentecoste, andiamo a vedere che cosa è successo in quell'occasione con i discepoli, i veri discepoli di Cristo Gesù. Atti degli Apostoli, capitolo 2, leggeremo assieme dal versetto 1. «E come si compiva il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti in una sola mente, nello stesso luogo, e all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso, che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco» che si dividevano e andavano a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. In questa occasione vediamo che i veri discepoli di Cristo ricevettero dal cielo come delle lingue di fuoco come segno della manifestazione del potere di Dio, questo di fatto era una rappresentazione dello Spirito Santo, che si sarebbe manifestato in loro attraverso il parlare in altre lingue, e parleremo anche di questo, andremo a vedere di che lingue si trattava. Ma vediamo che ora Satana, per mezzo del falso profeta, dice anch'io similmente, voglio contraffare quanto è accaduto allora nel giorno della Pentecoste. Anch'io, dice Satana, farò scendere fuoco dal cielo. False manifestazioni, un falso risveglio religioso. E se questa era una manifestazione dello Spirito Santo, Satana attraverso quel fuoco che scenderà dal cielo, manifesterà il suo potere distruttivo, diabolico e seduttore, ingannatore. Oh carissimi, e voglio chiedervi, non vediamo già oggi delle simili manifestazioni che dicono coloro che le mettono in pratica di venire da Dio ma che in realtà non hanno proprio niente a che fare con Dio oh carissimi quando noi vediamo specialmente nel mondo evangelico e protestante, apostata, che si è allontanato dalla verità tutte queste terribili manifestazioni che dicono provenire dallo Spirito Santo ma in realtà non lo sono di persone che balbettano di persone che tremano, di persone che si scuotono, che si agitano, dove c'è soltanto confusione, urla, grida. Dove si sente parlare in lingue irriconoscibili, lingue inesistenti che portano soltanto confusione, manifestazioni diaboliche più che manifestazioni dello Spirito Santo, questo è un falso fuoco, questo è un fuoco profano che dobbiamo evitare e in questi ultimi giorni sarà sempre maggiore, saranno sempre maggiori queste false manifestazioni dello Spirito Santo, oh carissimi, e gli uomini della terra intera ne saranno ingannati, ne saranno ingannati. Vediamo qui al versetto 4 che... Tutti i discepoli furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo come lo Spirito Santo dava loro di parlare. Voglio chiedervi, in che lingua o come pensate che i discepoli parlassero? Balbettando parole inesistenti? Parole che non esistevano? Parlando in lingue sconosciute che nessuno poteva capire? O oh no carissimi? Le lingue che lo Spirito Santo dava di parlare ai discepoli erano lingue esistenti, erano lingue di altre nazioni affinché i discepoli che non conoscevano quelle altre lingue e che non sapevano parlare nelle altre lingue per mezzo del dono dello Spirito Santo di parlare in altre lingue comprensibili, parlare in altre lingue che esistevano nel mondo e nelle altre nazioni potessero predicare il messaggio del Vangelo. Questo è il vero dono, che se io parlo italiano e non conosco il francese o lo spagnolo o il russo, Dio è in grado di farmi parlare in queste altre lingue, se ci sarà una circostanza che ne richiederà il bisogno secondo come lo spirito santo dava di parlare secondo la sua volontà infatti andiamo a vedere qual è il contesto nel quale ci troviamo qui nel giorno della pentecoste iniziamo a leggere dal versetto 5 in continuazione ora a gerusalemme dimoravano dei giudei uomini P, da ogni nazione sotto il cielo sottolineiamo da ogni nazione sotto il cielo quando si fece quel suono la folla si radunò e fu confusa perché ciascuno di loro gli udiva parlare nella sua propria lingua e tutti stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'un l'altro ecco non sono galilei tutti questi che parlano come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua natia noi parti medi Elamiti, e abitanti della mesopotamia della giudea della cappadocia del ponte dell'asia della Frigia, della panfiglia dell'egitto e delle parti della libia che di fronte a cirene e noi residenti di passaggio da roma e giudei e proseliti cretesi ed arabi li udiamo parlare delle grandi cose di dio nelle nostre lingue e tutti stupivano ed erano perplessi e si dicevano l'un l'altro che vuol dire questo. In questa occasione, nel giorno della Pentecoste lo Spirito Santo scese sui discepoli come delle lingue di fuoco dal cielo e diede la possibilità ai discepoli di essere dei potenti strumenti per un grandissimo risveglio religioso tant'è che dopo questa straordinaria manifestazione dello spirito dopo la predicazione del vangelo a migliaia e migliaia si aggiungevano al numero dei cristiani venivano convertiti venivano risvegliati il fuoco dal cielo è un simbolo del grande risveglio religioso ma satana che cosa farà mm. satana Porterà un falso fuoco, un fuoco profano, un falso risveglio religioso. Ma ora torniamo a queste lingue. Vediamo e ci rendiamo conto che lo Spirito Santo diede ai discepoli l'abilità, il dono di parlare in altre lingue esistenti. Delle lingue che esistevano già nelle altre nazioni. Come ad esempio il cinese come ad esempio l'arabo, come ad esempio l'egiziano, il greco, eccetera, eccetera. Tutte queste persone che si erano adunate da ogni nazione della terra si stupivano e si chiedevano com'è possibile che loro dei semplici e poveri giudei siano in grado di parlare nelle nostre lingue. In quelle lingue che parliamo nelle nostre nazioni non è possibile una cosa del genere. Questa deve essere azione di Dio. Questi devono essere uomini di Dio. Il messaggio che predicano deve essere un messaggio di verità. Questo, carissimi, è il vero fuoco dello Spirito Santo che deve accendersi in ognuno di noi, accettando la verità di Cristo Gesù. Questo è il messaggio del Vangelo che in Apocalisse, capitolo 14, al versetto 6, ci dice che deve arrivare a ogni abitante della terra, a ogni nazione, tribù, lingue, popolo... E non un falso fuoco, false manifestazioni, false lingue che non esistono, che sono confusionarie, che sono inventate, che sono ripetitive, che sono soltanto un balbettare di parole strane, convulsioni, agitazioni, movimenti esoterici, diabolici o oh, carissimi, carissimi. Loro dicono che siano manifestazioni dello Spirito Santo, quando invece sono operate per mezzo dell'azione efficiente di Satana stesso. Noi dobbiamo ritornare a un chiaro così dice il Signore, un chiaro sta scritto, queste altre lingue che permisero al fuoco dello Spirito Santo di manifestarsi in loro erano lingue comprensibili ed esistenti, come io che sono italiano e dovessi parlare ad una persona in un certo contesto secondo la volontà dello Spirito Santo che non parla la lingua italiana, come ad esempio l'arabo. Dio mi darebbe l'abilità, il dono per mezzo dello Spirito Santo di parlare a quella persona e quella persona mi capirebbe come se gli parlassi direttamente in arabo. Oh carissimi! Questo è il dono dello Spirito Santo, del parlare in altre lingue, lingue che esistono, non lingue inventate. Carissimi, come vi dicevo precedentemente, questo è il vero dono dello Spirito Santo, questa vera manifestazione, questo fuoco che scende dal cielo come risveglio religioso, ma non come farà il falso profeta, come sta facendo il falso profeta attraverso tutte queste manifestazioni diaboliche, fino a far scendere fuoco dal cielo un falso risveglio, false manifestazioni che sembrano essere dallo Spirito Santo ma che in realtà non lo sono. Carissimi, che il Signore ci aiuti a rimanere ancorati, saldi e ben radicati nella verità di Dio. In un così sta scritto, in un così dice il Signore, per non essere ingannati in questi ultimi giorni, ma per poter essere anche fonte di salvezza per le persone intorno a noi. Dio ci benedica abbondantemente, Maranata, il Signore viene presto!